Buongiorno ragazzi, altra giornata di pioggia Sono in attesa dell'autobus per Fisterra praticamente ho deciso di arrivare lì con l'autobus perché ho già fatto l'anno scorso con il cammino francese tutto l'itinerario a piedi comunale il weekend è chiuso non lo sapevo e vado a trovare un altro eh, sono entrato tuo, in un ostello e sono praticamente tutti italiani ragazzi che conoscono No, no. altri ma neanche Arriverò adesso al faro di Finisterre, sono circa 4 km e domani comincio il mio cammino verso Muxia. Muxia, fate voi. Da qui al chilometro zero sono 2 km 690 metri. Sta piovigginando un po' ma non importa, il mio scopo ormai è stato raggiunto, sono arrivato a Santiago de Compostela per la seconda volta, questa volta attraverso il cammino portoghese della costa. Non sapevo che nel weekend purtroppo l'ostello per pellegrini è chiuso. Quindi mi sono messo alla ricerca di un altro alberghe. Alla prima porta che ho bussato mi hanno aperto un gruppetto di italiani simpaticissimi e questa sera cenerò con loro. Purtroppo continua a piovere, ed eccomi qui nuovamente al chilometro zero uno che tutti i giorni passa e dice che ce l'ha un po' d'acqua? La salute comunque, questo signore di ripete e di Frosinone e ha questo bel locale, che anche la signora italiana di Varese, anche lei pellegrina quello è tutto quanto sopra francese. Guarda, questo parte dalla San de Porte e arriva fino a finiscare. c'è cioè, la parte del nord, il cammino del nord e alcune parti importanti del francese. Buon appetito del province. Allora buon appetito! Buon appetito! Si rimangia la pasta! Bentornato a casa! Grazie! Ah, e' nero, nero bianco. E' bianco. E' nero Sto preparando una cenetta tutti insieme. Voilà. Trevorò. Sì, grazie, grazie di più. Come sempre, come te. Certamente, non c'è già. La prima colonnina che indica direzione Muscia. Ho capito che le colonnine ormai segnano il nome del paese dove sto andando ma non più i chilometri anche quest'anno non potevo fermarmi a Santiago l'anno scorso sono arrivato a Finisterre a piedi e quest'anno ho deciso di partire da Finisterre e andare a Muscia circa 40 chilometri e questa Indica Fisterra questa è una tappa che, da quello che ho capito, può essere percorsa in tutte e due le direzioni: terra. È sicuramente muschina. Pensavo di trovare un percorso un po' più complicato, invece è davvero ben segnalato. Cominciano ad esserci le insegne dei paesi. Ok ragazzi, questo è un incrocio molto importante, si può decidere di seguire più la costa oppure più l'entroterra. Il percorso più ufficiale, diciamo, è questo dell'entroterra e io ho voglia di seguire questo. Vi ricordo che per fare il cammino ci sono molte app, una è Gronze che ho visto utilizzare davvero da tante persone e un'altra, che è quella che uso io, si chiama Buen Camino. Con queste app è praticamente impossibile sbagliare strada. Sono molto utili anche per trovare ostelli, pianificare un po' di tutto. No, no, no. In questa tappa si sale parecchio. Davanti a me, i primi tre pellegrini della giornata. Buonasera. Buongiorno. Buongiorno. Italiani? E? Sì. E dove siete? Verona e Vicenza. Okay. Due Verona e Vicenza. da dove vieni? Porto. Da Porto? Ho fatto il cammino portoghese. Sei stato a Santiago no. per caso il 15? No. Martedì? No. no. Voi Che cammino avete fatto? Si può dire Santiago. Sono finisteriano, qua, e muxia. Eh ma è bello. Come ti chiami? Francesco. Francesco? Sì. Yezi. Yeah, sì. Ho visto il tuo ah. documentario, ecco perché. Infatti riprendo tutto. Ho visto il tuo documentario, ho detto, ma che faccia conosciuta. Ma guarda, ecco perché ti chiamo ma che piccolo mondo. Fa piacere comunque. Sì, sì. No, ma ti ho visto proprio recentemente. Almeno non posti per qua. nulla. Gisterra Muxia youtuber nonostante tutto non è la prima volta che mi capita vengo riconosciuto in particolare qui sul cammino di santiago fa molto piacere e alla mia sinistra l'oceano Santo Estevo de Lires, praticamente, sono quelle case davanti a me. Penso di fermarmi proprio qui. Cambio di programma, ho deciso di andare avanti, arriverò oggi a Muscia. Purtroppo questo paesino è un po' troppo piccolo, sono arrivato abbastanza presto e eh. non saprei come passare il tempo. Quindi altri 14 km. Ora due chilometri, è fatta anche questa. Sì! E questo è l'alberghe de Moussia. Probabilmente anche questo è chiuso nel weekend. No, vedo delle luci accese. Vediamo un po', dai. Wow! grande questi sono gli armadietti dove si mette lo zaino ci sono più piani questi sono i bagni le docce questa è un'altra sala dove si può mangiare Oggi è una bellissima giornata, ho ribeccato Michele e un gruppo di italiani. Ed ecco qui signori, la colonnina dell'altro chilometro zero, il chilometro zero di Muscia. Bene, amici, anche questa avventura è giunta al termine, un'altra straordinaria esperienza che porterò sempre con me. I sentieri che portano a Santiago sono tanti e questo non sarà di certo il mio ultimo cammino. Nel frattempo ho altri progetti da portare avanti, perché ad un certo punto della mia vita ho deciso di dare più valore al tempo che al denaro. È giunta l'ora di realizzare i miei piccoli grandi sogni. La via che conduce alla felicità è piena di ostacoli ma mi trovo a buon punto. Colgo l'occasione per ringraziare la mia famiglia e tutte le persone che mi hanno supportato in questo cammino. Grazie di cuore. Auguro a tutti voi di trovare la via della felicità. Vogliatevi bene. Buonissimo. Guardate che bella tavolata di italiani. Vai. Grazie. Salute ragazzi, eh, sì. Vai, eh, è? È Track. La salute a Renato, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, tutti, a panini e via, grazie a te, ciao, al viaggio di Santiago. cammino